Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi ci troviamo su RICESTROOM e voglio riprendere la guida, eh, diciamo, consigli di guida per principianti, tutorial che avevo un po' abbandonato ultimamente e che grazie alle vostre richieste riprendo oggi ed oggi voglio riprendere un po' il dettaglio della frenata di cui avevamo parlato precedentemente faccio una piccola premessa ragazzi, eh, io eh, sono un appassionato, quello che vi dico si basa sulle mie esperienze su quello che ho reperito eh, da persone che mi hanno, mi hanno dato consigli che sono più esperti di me più veloci di me, quindi se dico qualcosa che non va o mi sbaglio o qualche cosa che non vi torna non vi quadra, non esitate a lasciare un commento qui sotto sarà per me un onore e un piacere potermi correggere e discuterne insieme a voi allora eh, che cosa con ci fa considerare una frenata eseguita in modo corretto Sicuramente una frenata fatta in modo lineare, cioè in linea, che ci dia la possibilità di essere in sicurezza e che ci faccia affrontare il nostro punto di corda con una certa precisione e che ci faccia uscire dalle curve il più rapidamente possibile. Nello specifico una frenata fatta bene al limite è una frenata in cui siamo fuori dalla zona BS e soprattutto non blocchiamo le ruote, il che è un elemento da non sottovalutare per quanto riguarda le gare di endurance e soprattutto quando si iniziano a fare delle gare in multiplayer in linea è un qualcosa da tenere in considerazione per avere una certa regolarità in pista. Allora quali sono gli elementi tecnici da tenere in considerazione per fare ed eseguire una frenata come si deve allora eh, fondamentalmente sono tre la prima è avere dei punti di riferimento fissi in pista che non cambiano né per quanto riguarda eventuali incidenti, situazioni meteo o altro cioè qualcosa che identifichi un punto in cui dobbiamo frenare e siamo sicuri sempre che sia quel punto lì ovviamente possono cambiare questi punti di eh, diciamo qualche metro soprattutto in funzione del consumo gomme eh, o eh, delle, insomma, delle condizioni generali del nostro mezzo però in linea generale se il mio punto è a 50 metri magari a metà gara con le gomme consumate sarà a 55 e ovviamente basare questi punti di riferimento in base al nostro stile di guida, questo è molto molto importante, siamo più aggressivi, mangiamo i cordoni, non li mangiamo, insomma, bisogna tenere questo. Quindi come si fanno a trovare questi punti di riferimento? Allora, molto semplicemente, se non conoscete il circuito, andate in pista, ve lo faccio vedere qui, ad esempio sulla sinistra, vedete, ci sono dei cartelloni, prendiamo questi perché questi non cambiano, perché sono molto alti e quindi... quindi difficilmente potrebbero essere distrutti e come avete visto abbiamo appena passato il 100 qui siamo al 50 la prima cosa che andrò a fare è cercare di frenare al 100%, al 100 ai 100 metri andiamo alla prossima curva proprio per darvi l'esempio cerchiamo di andare a bomba prima di arrivare alla rivazza e sulla destra oh, vedete c'è subito i cartelloni io ho frenato ai 150 metri come vedete sono corto nel senso che sono ho anticipato troppo la frenata quindi la prossima proverò ai 100 metri e via dicendo se sono ancora corto andrò ai 75 e via dicendo eh, cercherò di allungare se la curva malgrado io <coughs> sia andato più lungo per esempio adesso vediamo qui a bomba come vedete qui sono corto se invece arrivo lungo qui allora vuol dire che cercherò di tornare indietro rispetto a quelle che sono le distanze dei miei riferimenti, per farvela breve inizio con 150 metri, 100 metri, se vedo che non basta 75, se vedo che ai 60 sono troppo lungo, cioè sono arrivato lungo in curva qui ad esempio, eh, allora ritorno indietro a 75. Come faccio a sapere se il punto è giusto? Il punto è giusto quando so che il mio limite massimo prima di entrare in zona ABS o meglio di bloccare le ruote mi dia la possibilità di comunque andare a cercare il mio punto di corda, nel senso ragazzi non devo né bloccare e né far attivare l'ABS che mi allunga un po' la frenata, d'accordo? Quindi questa è la ricerca del mio punto di riferimento. Secondo elemento importante da tenere in considerazione per una buona frenata è il rilascio progressivo del freno adesso mi sto distraendo un pochettino mentre vi parlo allora in pratica quando si arriva al punto di staccata si preme il freno al 100% d'accordo? e durante la frenata proviamo qui 100% si rilascia per dar sollievo al freno per riprendere e riacquistare direzionalità delle vostre ruote e soprattutto per alleggerire il carico aerodinamico che si sta creando durante la frenata che è mostruoso e, e cercare di contrastare anche la forza centrifuga che ha tendenza a buttarci fuori quindi facendo una de depressione eh, progressiva del nostro freno riusciamo a riacquistare appunto quello che è più importante, la direzionalità che ci dà la possibilità di essere precisi appunto sulla ricerca del punto di corda Inoltre, da dire, questo rilascio progressivo ci dà la possibilità di andare non solo a trovare il punto di corda più rapidamente in modo più preciso, ma soprattutto ci dà la possibilità di posizionare l'auto in centro curva in modo tale da poter riaccelerare a gas pieno quando usciamo da questa curva, perché se noi ci troviamo... In una posizione sbagliata come questa ad esempio Non possiamo andare a riaccelerare Ma bensì dobbiamo andare a correggere Il fatto di dover correggere la posizione dell'auto della, dell Implica altri rischi da tenere sempre in considerazione Quello di avere eventualmente Problemi di testa coda Allora cerchiamo di farlo sulla rivazza Che mi pare che sia una curva Allora se io freno Adesso freno apposta ma diciamo che arrivo troppo lungo no? e sono posizionato qui io finché finché non venga a correggere non potrò riaccelerare perché se riaccelero quello che succede è che mi giro ero in seconda però facciamolo qua diciamo che siamo lunghi se riaccelero al massimo oppla, vedete come parte e devo andare a correggere guardate il volante del widget sulla sinistra non il volante della macchina perché non è sincrono con la sterzata però il concetto è abbastanza chiaro, se praticamente non sono preciso nell'esecuzione della mia frenata e vado troppo lungo qui e devo andare a correggere, il rischio di testa coda è altissimo. Quindi ecco perché durante la frenata per poter impostare la mia curva do 100%, rilascio, poi c'è un momento morto. e hop riaccelero quindi la facciamo qui in questa curva ragazzi frenata, rilascio progressivo niente per un secondo comincio a riaccelerare e comunque come vedete non ero preciso e nel riaccelerare stava partendo ultimo elemento molto importante per effettuare una frenata in modo efficace e per evitare guai è quello di frenare con il volante dritto ragazzi ed è al rilascio del progressivo della frenata che posso iniziare a girare perché perché vi faccio vedere se freno con il volante leggermente sterzato o sterzato perché abbiamo l'abitudine di cercare di allungare la frenata il più possibile guardate che succede, Hop, sotto Sottosterzo! Proviamo a farlo nella prima variante. Mettiamo anche il DRS ragazzi. Vediamo, cerchiamo di essere un pedino più lunghi e di girare. No, sono buona addirittura qua. Ecco, proviamo ad allungare qui. Vedete? Gira poco. E quando esco, visto che ho impostato male, accelero ho la tendenza ad andare in testa coda per cercare di recuperare il gap quindi ecco qua ragazzi tre elementi fondamentali da aggiungere alla guida diciamo sulla frenata, punti di riferimento molto importanti, fissi d'accordo? prendete più di uno perché non si sa mai quello che può succedere mentre io vado a stamparmi sui cordoli fare un eh, diciamo, rilascio progressivo del freno per ritrovare direzionalità alle vostre ruote direttrici e quindi avere un volante dritto quando si frena ragazzi, è importantissimo quindi ragazzi se questa guida tutorial, questi dettagli in più sulla frenata vi sono piaciuti non esitate a lasciare un pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento in descrizione per aggiungere magari altre tecniche o correggermi come dicevo all'inizio video se ho detto qualche cavolata iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto attivate la campanellina per essere notificati ogni qualvolta butto un video sul web noi ci vediamo prestissimo da Fabris, è tutto ciao